Allora io direi di eh, cominciare a eh, avere un'infarinatura, prima di passare a parlare di messo a punto, di avere un'infarinatura per quanto riguarda la tecnica di tiro. Indipendentemente dal, dalla tipologia di arco, poi alla fine eh, la, te la tecnica di tiro per quanto riguarda gli archi e praticamente uguale per tutti gli altri. Quindi anche dall'arco mongolo all'arco compound alla fine ehm, non sono altro che dei vettori contrapposti in cui io ho una forza resistenza e una forza di trazione devo tenere insieme queste, questa forza elastica potenziale che io ho a disposizione per scagliare, per scagliare la freccia. In effetti l'arco non è altro che un mezzo propulsivo che mi permette di eh, lanciare questa freccia in modo il più possibile con precisione. Questo ovviamente la precisione dipenderà molto dallo strumento, non si può avere la stessa precisione che abbiamo col longbow, la stessa precisione che abbiamo col compound, perché entrano in gioco fattori costruttivi, fattori ehm, proprio insiti nello strumento che eh, permettono da una parte una precisione maggiore però in effetti il, la tipologia di tecnica che dobbiamo eh, attuare per ottenere la il massimo della, della precisione che lo strumento ci consente praticamente è la stessa, quindi dobbiamo eh, strutturare il nostro addestramento per ottenere il meglio possibile dalla, con la nostra tecnica. Qual è questa tecnica? La tecnica è quella che una, la forza, mi, mi presti il tuo arco così lo faccio vedere e non monto il mio se non è 50.000 libbre, 38 ecco, guardate qualsiasi tip, tipologia che noi abbiamo di arco alla fine è tiro la corda quindi tirando la corda e applicando una forza resistente in questo punto poi vediamo perché c'è questo punto Applicando questa forza cosa attuiamo? Aumentiamo una forza elastica potenziale. Una forza elastica potenziale grazie a queste molle i flettenti sono delle molle la corda è solo un mezzo di, per spingere poi la freccia ma un mezzo assolutamente statico quindi non, ha, non, ha, non, non dà niente in più per quanto riguarda la propulsione, una volta raggiunto un certo punto, che noi chiamiamo ancoraggio, a questo punto rilasciamo la corda e la corda, grazie all'energia elastica potenziale accumulata, spingerà la freccia verso il bersaglio. Tutto questo sembra semplice, ma è estremamente complicato. Estremamente complicato è rendere perfettibile questi movimenti non è solo una questione di strumento ma è proprio una questione assolutamente di tecnica. Se io ho una buona tecnica riesco ad ottenere una precisione, il massimo della precisione che l'arco, il tipo di arco mi consente. Ma è estremamente necessario che io abbia questa precisione, questa, questa tecnica. La tecnica una buona tecnica mi permetterà di fare una buona messa a punto, cioè mettere insieme strumento, arco, frecce e arciere. Solo se io ho una buona tecnica posso fare una messa a punto. Se io non ho una buona tecnica la messa a punto è ininfluente, non solo è ininfluente ma è caotica. Oggi mi funzionano bene le frecce 700, domani mi funzionano bene le frecce 400 quindi ci possono essere tre spine di diversità vedremo questo spine come mai è così variabile perché la mia tecnica non è consolidata ok? Ma approfondiamo molto bene <ride> questo, questo argomento quindi è necessario avere a qualunque tipo di arco è assolutamente necessario avere una buona tecnica. Qual è il dramma, il grosso problema che nasce da non poter applicare una cosa? Voglio dire che se io devo tirare un calcio di rigore non posso controllare tutti i miei singoli movimenti per mettere il pallone nell'angolino. Dovrò mettere in atto, e lo spieghiamo bene, eh? mettere in atto un, una serie di fattori, meglio, psicomotori, che mi fanno fare questo genere di cose. La stessa cosa vale per il baseball, la stessa cosa vale per il, il, la pallacanestro, vale per chi, qualsiasi sport. Ma è molto semplice. In tutti gli sport esiste e si chiama proprio eccezione ha un nome, un nome, non è istinto, non esiste l'istinto nel tiro con l'arco, esiste la propria eccezione, la propria eccezione è la facoltà di avere, di avere la percezione del proprio corpo nello spazio, di avere la percezione subconscia di cosa sta accadendo corpo-spazio e si chiama, oltre che propria eccezione, si chiama cinestesi ed esiste dappertutto, è una cosa altamente allenabile, mh, dipende da molti fattori, anche fattori eh, personali, c'è cioè chi è più portato, chi è meno portato. Ed è interessantissimo perché anche involontariamente nel tiro con l'arco, uno pensa eh, all'arco olimpico no? o all'arco compound, non so se avete mai tirato con l'arco olimpico o l'arco compound, uno pensa che ho oh, il mirino, effettuare una collimazione e quindi io ho eh, una percezione notevolmente superiore che non, e lo vediamo, a fare il tiro istintivo. Non è affatto così, perché la propria eccezione è notevolmente addestrata sia nell'arco compound che nel tiro istintivo, perché non esiste che nel, nell'arco olimpico in effetti non esiste il tiro collimato il, collimato, il tiro collimato è un'invenzione di è un'invenzione un di chi non ha capito che non esiste la collimazione la collimazione non può esistere perché io appena effetto una collimazione perdo tutte le mie percezioni proprio eccettive delle catene cinetiche muscolari, ho detto un parolone ma in effetti è così io non posso come non posso mirare mentre tiro la palla nel canestro non lo posso fare non posso mirare con nessun tipo di arco, non esiste la mira per collimazione ma non esiste neanche nel fucile a 10 metri nel pallino. Voi ammette, avete. Vi siete mai preoccupati di capire come eh, Niccolò Campriani, lo conosciamo, lo conosciamo tutti, no? Come si spara col fucile ad aria compressa a 10 metri? Non l'avete mai visto. Sì, visto sì. Ah, una diotra con un, un, una, una, praticamente una V e un mirino sulla, sulla volata, la volata è dove esce il proiettile e la culatta c'è la diotra. Devono fare centro perché poi lì sono decimi di, di punto a 10 metri con un 10 che vale 4,5 mm dove assolutamente non si vede. Vi posso assicurare che a 10 metri non si vedono le righe. Allora voi mi dovete spiegare come è possibile che tutti i tiri vadano nel centro del bersaglio, pur avendo addirittura due, due mirini, quindi io posso effettuare una collimazione. Ma questa collimazione non, non è una vera e propria collimazione, è un tiro istintivo proprio eccettivo in, in cui io ho solo più precisione, perché ho più O più fattori che mi permettono di avere precisione la stessa cosa vale come insegnano i firg no indico col dito e poi metto un filo a questo dito e ti dimostrano che il, il filo va a finire nel centro del bersaglio è vero no più sì. o meno così no sì. meno così. effettivamente Effettivamente così, ma io se vogliamo sto mirando, no? sto indicando con un dito, quindi è la stessa identica cosa. Ovviamente poi tutte queste cose sto dicendo stronzate. No, per no, no. no, per adesso. No, no, no, no, no. così interessante, no, io penso. No, no per mettere dei no, punti fissi, eh, sennò eh, poi quando se parliamo poi. poi interrompetemi eh, se m, avete lì, l'idea è diversa. Almeno io mi sono fatto questa idea qua perché eh, non solo parlando di arco, no, ma mi sono preoccupato anche di eh, inter intervistare, per così dire, tiratori di pistola, ma anche di tiro dinamico, dove il tiro dinamico è il capostipite del, eh, del tiro istintivo, perché non si mira, eh, si spara a casaccio. Ma sì, ma e come stessi facendo ragion per cui ragion per cui non è assolutamente sbagliato se avete sempre fatto in questo modo e quindi la mira benissimo vedremo come facilitarla un po di più perché facilitarla facilitarla un po' di più perché abbiamo siamo immersi in uno sport e dobbiamo sempre, dobbiamo sempre parlare in, in questo senso. No? Noi eh, non è solo vedere il volo della freccia, non è solo il divertimento di, alla, di tipo zen, no? Cioè, perché l'Ikebana eh, è, è zen? Perché effettivamente piegare la carta, mettersi in questo modo a meditare mentre si costruiscono figure di carta è molto meditativo, è molto mentale. Non c'entra niente fare bene o male il, il, il, il, il, il bamboccio di carta, ma il fatto di meditare. La stessa cosa per il tiro con l'arco. Il tiro con l'arco è molto meditativo, ma d'altronde lo è anche il ciclismo, perché uno è lì che pedala, che guarda il mozzo di quello davanti e non fa altro che meditare, quindi potrebbe essere il zen anche quello. Noi invece stiamo parlando di uno sport, stiamo parlando di un problema da risolvere che è quello di fare centro con una freccia, con due frecce, con tre frecce con tutte le frecce che noi tiriamo devono andare nel centro. Quindi il problema che noi dobbiamo affrontare e risolvere è questo. Come fare a fare centro tutte le volte che tiro? Perché siamo qua per questo motivo esclusivamente per questo motivo. Molto bene. Quindi, come fare a risolvere questo problema? Questo problema lo dobbiamo per forza risolvere prima di tutto innescando le tecniche corrette. Le tecniche corrette sono quelle che ci permettono di utilizzare la freccia in modo ripetitivo avere un'azione ripetitiva, avere un'azione automatica, e eh, in modo tale che io riesco a fare tut, sempre la stessa azione con controlli subconsci, in modo da ottenere la precisione, più precisione possibile. E, le, e la vediamo. Quindi abbiamo già visto che la mira è un fattore esclusivamente mentale, non non è con gli occhi che si mira, ma è solamente con la mente. Mi piace dire questa frase, anche se sta scritta su tutti i muri, l'avete. l'abbiamo sentita e strasentita tantissime volte. Però in effetti è così. E ve lo voglio dimostrare velocemente. Il compagno lo conoscete? Allora, sappiamo alla perfezione che... Un qua, devo il compound? No, no assolutamente no. Allora, voglio solo dare una spiegazione no, per rendere più forte quello che sto dicendo. Allora, per quanto ne possiamo capire di compound poco tanto, sappiamo alla perfezione che il miglior modo per, per poter essere precisi col compound è avere, oltre ovviamente a tutti gli strumenti necessari, il Rilascia sorpresa innescato dalla tensione dorsale. Quindi surprise release in back tension. Avete già sentito no, queste parole? Ok. Surprise release in back tension. Vuol dire che io sono in questa posizione col mio sgancio a pollice, a indice, non importa, o a rotazione, o eh, a innesco. Eh, di trazione, non importa con che tipo di sgancio io sono, ne possiamo poi parlare e vedere tutte le differenze. Io sono in questa posizione, ho la visette, quindi ho una piccola diotra qua in cui traguardo la lente che mi ingrandirà anche il bersaglio, tra parentesi, con un bel pin, quindi visette, pin e lente che, che ingrandisce, eh, ma il, la strategia migliore, dopo ovviamente con la tecnica giusta, la strategia migliore è quella del rilascio a sorpresa innescato dai muscoli dorsali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io non so se è un rilascio a sorpresa, non so quando partirà la freccia. Non lo so. Siccome non si può stare immobili durante il tiro, e ve lo garantisco, il PIN a 18 metri, per esempio, dove il centro è 2 cm di diametro, quindi è grande esattamente così, a 18 metri. Il ping entra e esce dal 10. Entra, esce, sono lì. Entra, esce, entra, esce, entra, esce. Ma poi le vedete, su nessuno è immobile, sempre nella stessa posizione. Entra, esce, ent... non so quando partirà la freccia. A un certo punto, la freccia parte, ma non so. Quando parte, eppure le frecce vanno tutte nel 10 e questo sta già a significare che c'è qualcosa dietro che fa funzionare tutto, non è solamente appena il PIN è nel 10, schiaccio il pulsante. Perché così non funziona. E, e, e ve l'hanno detto tutti i compondisti. O comunque, chi pensa che schiacciando l'indice mentre il PIN è nel centro è rovinato perché, ahimè, il tempo necessario a decidere abbiamo già spostato sicuramente il nostro punto di mira invece il, il corpo, il, ecco qua che effettivamente possiamo parlare di un fattore istintivo che pochi conoscono l'essere umano, proprio per suo, per suo DNA, per sua costruzione progettuale ha la facoltà, in modo subconscio, di mettere a zero due cerchi concentrici. Ha questa facoltà. Proprio per sua nascita, non, non grazie ai, ad aver cacciato l'antila per 20.000 anni fa. No, è, proprio, è proprio, proprio in grado di farlo. Di mettere a zero, vuol dire, mettere a zero due cerchi concentrici vuol dire la precisione assoluta. E lo riesce a fare solamente in modo subconscio. Questo cosa vuol dire? Che le reti neuronali, quando io sono in questa posizione e il colpo parte, le reti neuronali hanno la possibilità, il tiro parte tra un centesimo e un due centesimo di secondo. Le reti neuronali normalmente lavorano da un ventimillesimo di secondo a un cinquantamillesimo di secondo. Non vanno alla velocità della luce, sono molto più lente, però comunque... E riescono a contrarre i muscoli molto prima, cioè all'interno di questo duecentesimo di secondo, riescono ad avere contrazioni muscolari tali da aggiustare, a rendere preciso il tiro. Funziona così.